Dunque, eh, eh, io comincio raccontando eh, un'esperienza che, che ho, eh, che, a cui sto partecipando nell'ultimo periodo. A dicembre al, ho fatto un paio di incontri in, a Spin Time, che è una casa occupata da...